Thank you. Sì, Ciao. benvenuti in questo nuovo video. Io sono Teresa e, e Alessandro. Un ultimo tutto fregati. E siamo due appassionati del paranormale. Siamo due costante, in realtà non lo diciamo. <ride> <ride> mi piace e... la tua modestia. Ecco. Poi tu sei appassionata del paranormale. Eh, ma tu lo sei in eh, Ok. Cuore. Di conseguenza, no. Sì, anzi, ecco. ormai la gente guarda me. E Allora, siamo qui in questo nuovo video. Cosa faremo oggi? Allora, in questi giorni ci è arrivato un pacco da Amazon di cui noi non sapevamo minimamente l'esistenza di questa cosa ma ci è arrivata a casa così, è caduta dal cielo Era per fare ed è rimasto veramente sbalordito Vero? Sì Vi eh, diciamo cos'è? Glielo diciamo? per forza la vedete no? La vedete? Ma guardate che figata, non l'avete mai vista una tavola Ouija così E quindi cosa faremo? Proveremo la nuova tavola Ouija Avevo già espresso il desiderio di provare la nuova tavola Ouija, vero nel precedente video, forse negli ultimi video Ma con una particolarità Qua viene bello La faremo bendati E non la faremo La farà Uno dei due E io ho deciso che la fa Alessandro Così tu tolgo la battuta, okay? Okay, ok? Quindi avremo la nostra bella benda E vediamo cosa. Allora, noi tempo fa abbiamo diciamo che l'ambiente è stato purificato, no? Quindi, di norma, dovremmo essere tranquilli, no? Allora, se la purificazione funziona, che una volta che la fai poi sparisce tutto, siamo tranquilli. Ok. Per quello la faccio. Poi, se dovesse capitare che succede qualcosa di, di strano, di troppo, diciamo, con qualche nota negativa, Stopperemo subito. D'accordo? Eh? Sì sì okay. Siamo d'accordo, okay. su questo siamo d'accordo. Ok? Va bene, ci va prepariamo? Bene. Ci prepariamo, dai. dai. Quindi ragazzi, io filmerò, eh! Mm, come ti senti? Un po' teso! È un po' troppo forte la luce, Ale? Eh, intanto sono bendato, quindi. Oh. Questa è la planchette Bella anche lei eh beh. Usare con cautela Così c'è scritto? Sì. Dove? Qua. Portale per il regno supernaturale Sovrannaturale Va bene sono questi? Due. <ride> <dov 'è>? <ride> sono <ride> indovino. <ride> Mi dai <ride> numeri <delumero> a super <ride> la volta a per la prossima estrazione. Quanti sono questi? Quattro. Tre. Tre. Va bene. Iniziamo l'esperimento. Tu non vedi, vero? Mi suda le mani. Ok? aspetta perché qua sotto si può vedere tu non aprire gli occhi eh no dai allora sei pronto? ok ma dimmi fai tu le domande o le faccio io? no le fai tu poi se ho qualche domanda da da farti fare te lo dico e tu mi dici se mi se dici qualcosa di... cioè tu tu leggi io leggo sì sì sì io leggo essere... io leggo sei pronto? no dai dai addirittura Beh. allora aspetta che ti posiziono la planchette Ok, sì. puoi mettere anche l'altra mano. Alle sue, eh? dai, fai dei giri. Non sei ancora pronto? No, no, mi sto rilassando. Ale, ma si sta già muovendo? Te lo giuro, sì. Ma veramente? Te lo giuro, sì. È sul numero due. Terè. Dimmi, si muove da sola? Ho sentito il rumore dietro di te. Tu l'hai sentito? Sì. Terè, io sono un po' agitato perché ancora non ho fatto... Eh, sento che fa sinistra-destra, ancora non ho fatto una sola domanda, io. Eh, Prova a farlo, allora. Ma cosa scrive? Ma va, va sempre sul 2, non ho capito perché. C'è qualcuno qui... Continua a muoversi lentamente. Lo sento. Ma quasi a scatti. Due ancora. È stato più deciso per adesso, eh? Sì. Non è che vuole che siamo in due? Ah, può essere. Cosa indica? Yes. A maciù dei brividi. Yes. Ragazzi, è impressionante sta cosa. È sul niente, eh. Ma continua a muoversi, Tere. Due. Ancora due. uno in realtà tra l'uno e il due yes allora fermati un attimo per favore fermati un attimo uno Hai voglia di parlare con me? Q U A n d o quando due Adesso vuoi parlare con me? Sì Va ancora tra il 2 e il 3 adesso. Tre, ma tu dove sei? Due. Io sono davanti a te verso sinistra. E non è che indica a te, eh? Oh, caspita, non ci avevo pensato. Fermati, boh. sai chi siamo? è andato sul sì due ancora poi indica me non lo so chi sei qual è il tuo nome f e F e L, L K V. Come si chiama? F e un nome non ha, che non ha senso Ale No Puoi ripetermi il tuo nome? Sì Qual è il tuo nome? F F ancora. L. K. F. -E L. K. Felk. No. D. No, non ci credo, raga. Cioè, Retto. prima andava su, sempre sul 2, adesso va sempre di col. Sai che mi sono spostata? E sta, sta indicando te, eh? Sì. adesso è andata... Sì, yes. Ma... No. Vuoi parlare con Teresa? Sì. vuoi parlare con me? sì vuoi parlare con Teresa e con me insieme? sì C ho la mano sinistra che è gelata è pazzesco, io sto continuando a muovermi e la planchette continua a indicarmi Allora eh, Aiutami, non, non, non sto capendo più niente adesso eh, E non c'è molto da capire. F... Felk, con Felk. la K finale Felk, è il tuo nome Felk? Non ha risposto Ale perché è andato sul nero Ti trovi qui in questa casa? Sì Oh mio dio continua a indicarmi Ale